Ciao a tutti ragazzi, io sono Dernetix e Marco 007 e siamo tornati su Mario più Rabbids Kingdom Battle. Quindi nella scorsa parte, abbiamo fatto il capitolo 3 e 4 del mondo 2 con la missione di scortare Todd, quella sì. più odiosa della storia. Spoiler, non è l'ultima, quella che abbiamo fatto. Beh, c'è non è precisamente scorta Todd, il ah, lo dai! Vabbè, non le prendo con le due monete, la va bene, contento? Sì. Quanto è il mio telefono al 61%, ma adesso lo lascio un po' caricare. Uh, vabbè, quindi ci spariamo con il cannone e ora faremo il mid boss del secondo mondo. Che okay, è facilissimo. Almeno da qualche mi ricordo. No, non sì. te lo ricordi. <ride> e mi sa che... No, non, non faccio spoiler, non dico nulla Sì, mi sa so che comunque non serve andare al castello di Peach Sì, potrei comprare l'arma per il mid-boss visto che lo stiamo per affrontare Il mid boss. Potrei in effetti comprare l'arma per il mid-boss visto che lo stiamo per affrontare Però le armi di più che arriveranno più avanti costeranno di più E sinceramente quando sono disponibili le voglio subito Ma sto non l'abbiamo già fatto Lo so che mi sa so che non l'ha salvato No, cioè, forse ha salvato. Ah, sì, vediamo. ha salvato perché siamo andati al castello. Allora, sì, dobbiamo andare al, al, al castello ogni volta, ha senso. Andarci. Sì, bravo, lo ah. scemo. C'è so. messo tre secondi a farlo, la, la, la, la, prima. No. aspetta cioè, fammi vedere. È lo stesso, ma. Vediamo. È l'armadoro. No non loro vabbè quella l'abbiamo già presa comunque si sì. l'abbiamo già presa la scorsa parte ma cioè... non, mi dire, non mi dire che ora non mi ha salvato nemmeno l'abilità che eh, ho messo eh appunto non è che non ti ha salvato nulla allora andare al castello è inutile appena finiamo il capitolo dobbiamo già chiudere ogni volta no non siamo andati al castello no scorsa si sì, che siamo andati al castello Sicuro? no non siamo andati non al siamo castello andati. no mi ricordo io <ride> allora sei scemo tu Uh, Rabbid Peach mi sa che avevo preso... No No Eh no Mi sa che... No mi sa io mi, mi ricordo che avevo preso qualcosa con Rabbid Peach <ride> Abbiamo letteralmente appena finito la, la parte prima E eh, non me lo ricordo più Ma non che me lo sarei dovuto ricordare a prescindere mm, Boh Non lo so Ah no con Rabbid Luigi era... Uh, era... Buh niente, lasciamo stare. Siamo in, siamo a ok, comunque diciamo, potrei prendermi l'arma per il mid boss, però sinceramente voglio risparmiare i soldi. Yay, tu tua detto, siamo tornati, ecco, prenditi questo bel cubetto di ghiaccio che Oh, guarda caso ce n'è uno libero. Giusto giusto per lui. E noi sappiamo che dobbiamo metterlo lì. Cosa? Datemi un po' di contesto per piacere. Alright! Kill them. Sì, bravo, bravo il mio bambino Adesso prendi questa montagna e trasformala in qualcosa A caso, letteralmente a caso, in un pezzo di montagna E lo trasforma in due rabbits. Mm. Buffer oniglio e Sabbioniglio, oniglio, creatore del gelo fuoco Sono figgini <ride> il gelo fuoco Spoiler Lui fa gli effetti ghiaccio e lui fa gli effetti fuoco Oh oh oh Chi l'avrebbe mai detto? Allora Ziggy, mini boss, mini boss, Ziggy, Ziggy. Hanno 420 di vita. Dove eh? Hanno 420 di vita. No, uno ha 210 e l'altro 420. Sì. Uno a metà <susurra> dell'altro. <susurra> Fortunatamente non dovevo scortare Todd anche in questa missione. Ci pensi? <ride> Scorta Todd fino alla fine della battaglia. C'è qualcuno che potrei attaccare? No, nessuno Quindi lo mandiamo a loro eh, hanno... Questi boss hanno pure gli effetti Sì, che... vorrei uccidere quello col ghiaccio detto. prima Perché eh, se non posso usare eh. le mie abilità È un bel problema E hanno le abilità anche i, i boss Sì, eh, lui se non sbaglio ha lo scudo No, ma l'occhio no, ha ha... Lo scudo, lui ha lo scudo sì, ok. Quello, ricordo... quello dei balzellosi ha sì. Lo stesso identico Ah. No, pursa, dai, se la sentirei. Mi sono a dimenticanza, ok? Può succedere. No, Era con Luigi no. Mario! Time! No. No, non sono stupido. Lasciamo perdere Mario, forse mi metto dall'altro lato. BG, bigi, BG, bigi, BG, BG, BG, bigi, bigi, BG, BG, BG, BG, BG, BG, BG, BG, Prendilo, BG, BG, BG, BG, BG, BG, BG, BG, Spoiler, non, non sono, sono immuni dagli da, effetti E boss. chi lo sa? No, quelli i boss normali mi sa che sono immuni. Quelli i mini boss no. Sto prendendo Criminal mm. Yorgon 2 die mm. Ok, lui usa lo scudo ovviamente prima di muoversi perché è un infame. Ma, <ride> ma, eh ma... no, non sono immuni agli effetti allora. Bene, un bel po' di danni più l'inchiostro che. ha preso in balzo è inchiostro. meno ma male che non ha attaccato prima di muoversi. Anche se non poteva in realtà. Molto bene, sta succedendo esattamente quello che volevo. Cioè, che nessuno attacca i miei amici. Non lo uccidere. Bre. Mm. A Rabbit Peach non piace questo elemento. Da qua mm. posso prenderlo? Da qua posso prendere lo ziggy che sto. No, che okay, posso prendere? Sì, comunque, lui ti prende al 100% perché ignora mm. le difese. Mm, mm, mm, mm. Lo so. Per questo devo attaccarlo. Che arma hanno? Eh, quella... Beh, lui ovviamente ha il, la gran, granatra Lui ha la granatra e Granatra E lui Lui ha la precisione E' uno sniper Cosa aveva eh... Ah si sì, aveva il, il razzo giusto sì. eh, Pirabid Pianta sì. pirabid Mentre anche Kong, che aveva Probabilmente aveva una. Kong, un arma sai che c'è io resto qua fermo con Luigi non mi serve muovermi In tutta sincerimentazione Attacco lui e lo abbasso di vita oppure attacco lui e provo a inchiostrare anche lui. Lui. Provo a inchiostrare. Quello di ghiaccio il... ma... io punterei sempre a quello di ghiaccio. Ah eh, intanto non io, mi io... può attaccare quindi a posto. Atta muovermi non serve a niente perché non ho nessuno di mid boss tipo attaccare. Eh, mi sa che lui adesso può perché... Ah no è vero, in questo turno, cioè nel, nel suo turno l'ho inchiostrato quindi non mi può attaccare nel mio. Cioè in quello dopo, ovviamente. Che Mario invece <ride> si deve avvicinare. Perché Mario deve fare danni Mario. tanti e ora, ora che ci penso, posso già uccidere lui quindi lo facciamo. Un nemico in meno, sempre qualcosa. Oh no, ah il no, no. Che non gli dà niente oh. di eh. Poi lo faranno, eh, eh? poi lo faranno. Questo prima cosa distruzione, cosa, di cosa stai parlando? Del, degli effetti? No. Mi piace che non gli danno, cioè tipo il... cioè lo colpiscono, non gli danno tipo un, un effetto di... No, adesso qua. Spinta. Sai, quando ti quando ti colpiscono e ti infastidisci. Ah, sì. No, non esiste la fisica in questo gioco. <ride> appunto. Già il fatto che non puoi fare le azioni che fai nelle battaglia nel mondo reale è un po' stupido. Che Mario sta assorbendo troppi danni per... Comunque l'inchiostro si è tolto a lui. Ah, sad times. Non mi attaccare Mario. Ora me lo, lo uccidono. Ah, si è da solo che idiota. Ora, ora però mi conviene scappare via. Che fai? Oh, che fai? Oh, che Siamo fai? mi scivolata. Che fai? Oh, che fai? Oh. Peach, Rabbit Peach, vicino a Rabbit Peach. Luigi, Luigi salvami eh, Mario non ti preoccupare, ti salvo io, fratello. Ne. No. Ci mettiamo qui Mario adesso. Fratello vedrai Bruno. Mario, andrà tutto bene. Mario. Comunque questa è la, la prima e... Eh, vabbè, ovviamente la, la prima unica volta. No, questa è la prima e unica volta dove vedremo. sconfiggi no. i mid boss. E non i. Che dici? Provo la tentazione con lui, provo a oh, uccidere. La lui. tentazione. La tentazione, lamentaziosa. <ride> dub? No. Bruh. Ok. Mario, prendi questo, ti aiuterà. Mi sono distrutto le difese che dovevo usare con Mario, ma dai, mi volevo mettere qua dietro il distruttore difese. È inutile, è inutile. Allontanati e basta. Mettiti dietro con Rabbit Peach, anche se è inutile, comunque. Boom. Hm. Mettiti con. Eh... No, adesso con Rabbit Peach mi levo perché sennò mi fa entrambi Ma Curati, Marco. Aspetta. Oh, oh, oh. Ricorda, posso ignorare gli altri nemici. Prima però puro Perché non voglio Mario così low per le altre battaglie Anche se... No è vero il mid boss è l'unica battaglia della, del capitolo Giusto? Sì Dovrebbe Allora in questo caso Mi metto... Sì, Mario Sì molto molto Mario Ci mettiamo qui Così se attaccherà BPC che lo farà sicuramente Si sì. usciona da solo pure Sempre se non lo uccide in questo turno Il sì. che è, è appena è successo vero. Boom Tre turni L'ho assolutamente decimata questa battaglia Ma non era morto, tipo Ok, no Apparentemente vuole volare Bruh Ah, si è frantumato appena toccato il L'abbiamo buttato da tipo Ma che... Oh, bene, il nostro amico ghiacciolo Ha deciso di unirsi a noi alla fine Certo, è solo una pallida di imitazione della versione reale Ma dopo tutto Chiunque possa aiutarci contro Bowser Jr Chi è tanto che vuole aiutarci? Mio Dio Suggerisco di tornare subito al Castello del Principista so, Piccerino e Trensesso, non sono un nuovo alleato. <ride> Mi piace che Rabbit Rabbid Mario è un stereotipo. Ah, <ride> tre turni su sette. <ride> ancora meglio della di Mama. <ride> Vabbè, Sto dicendo, Rabbid Mario è un... Even um... better than Mama. Ah, c'è la luce, scusi. Rabbid Mario è uno stereotipo italiano, mentre Rabbid Luigi no. Rabbid <ride> Luigi è letteralmente un, uno stereotipo di Luigi, cioè come. No, ascolta, Rabbid Mario è uno stereotipo di Mario, o, o, cioè. Non di Mario, degli italiani in generale, cioè che i idraulici eh sì. con le, le stecchette che suonano il mandolino a cui piace la pizza. Perché dopo si, sì, nelle ne schermate nel di Rabbid Mario, sono che lui, lui che mangia la pizza. E poi, e poi... è lui che si storta con la stigione. Invece, invece, <ride> Rabbid Luigi è letteralmente lo stereotipo di Luigi. Cioè, come le persone nei videogiochi, almeno perché... Nessuno in ne avviterà, penso che lo chiami Baffo Verde o così. Mm -hmm. eh, lo vedono come... <ride> una cosa verde. Cioè, un tizio che mm -hmm. indossa il verde, basta. Mm -hmm. Sì. Comunque sia, Rabbid Mario entra in squadra. Pesta tutti a terreno, i nemici e li colpisce con la forza. Corridore assoluto. Non hai detto colpisce, nessuno. Colpisce fino a... Eh? Non l'hai detto per nessuno, non l'hai letto per nessuno. Corridor nessun Assoluto colpisce fino a tre amici con una scivolata di e... Fast Slower. Ah, la ha l'arma di Mario come prima arma, lui. Sì. Allora. <ride> 12 armi nuove, soltanto per... E questo è l'altro personaggio con cui ero indeciso, Di mettere al primo posto. Eh, penso che alla fine, dopo tutto... Sì, penso di preferirlo a Luigi. Robid Mario è... Non lo userò. Overpowered, no, no, lo userò, lo userò. Al posto di... Hai no, è vero, vero, la posizione dei sue poteri. Eh che 212. <ride> allora... <ride> 15. 15 secondo sì, 12 a caso. Vuoi sbloccare quelli iniziali. Aspetta, però. prima di tutto vediamo. Più danni scivolata? Eh. Più danni salto schianto? Eh. Più raggio salto schianto? Eh. mi miserabili, eh. Mm. Potere M non mi interessano, sinceramente. Anche se mega potere non sarebbe così male Però io direi per, per il momento Quelle del potere A me non mi interessano Io direi Questa sarebbe la prossima Però Danni scivolata O danni salto Io direi salto schianto Visto che Fa più danni Della scivolata Se, se lo potenzio Quindi prendiamo questo Anche Oddio. se non lo potenzi Però vabbè Sì è letteralmente potenziato oh. Poi rabbit Peach Che cosa abbiamo? Scivolata extra Non possi no possibile No possibile Bene, no. Quante scivolate ho al massimo? 4? 7 No Raggio salto team? Mm -hmm. Non mi interessa molto scivolata. 4 scivolate per uh, Rabbid Peach. Ok. Io so che il massimo è 5. Di tutti. Per chi? Di tutti. cioè. Mi sa, termine, mi massimo... sa massimo... che Rabbid Magic non... ha 5. No, no, no. Shhh. No, puoi sì. Poi vedremo. No. Questi non mi interessano. Recuperi per le abilità, queste mi servirebbero. Oppure Mega Cura. E in effetti, ho notato la scorsa battaglia che 50 PV non sono niente. <ride> per uh, come cura quindi, prendiamo quella 55 con Rabbid Luigi. Uh, Scivolata, mi presca più, più danni recuperati. Non per il momento, direi che non mi interessa. Questi non mi interessano. Parata dalle armi, più 30% ci potrebbe anche stare, forse. Dagli attacchi fisici, un'alternativa: ah, no, dai, dagli attacchi fisici è questo. Va allora, bene, vabbè, ma si sì, ho capito Il 50% alla fine gli attacchi fisici non sono così tanto Sempre Cioè non li fanno sempre Prenderei questa Ma Potrei anche prendere questa insieme no. no le risparmio ti... però Luigi ne ha pure un bel po' 85 Ma no <ride> <ride> Rabbid Mario Allora Scivolata esplosiva Sblocchiamoli finalmente la... effettivamente Ah lui come base c'ha la scivolata normale Quindi li sblocchiamo quale esplosiva? Che tutti sono è è diciamo una scivolata normale come base. Eh sì, lui però c'è l'ha esplosiva, come, come diciamo, abilità base. Tra virgolette, vabbè. Eh, questa è un po' un'arma a doppio taglio. Però se la sapete usare è distruttiva come lo so. Perché attacca pure il Rabbid sì, Mario è esplosiva, cioè fa l'esplosione. Come una sentinella. E attacca pure il Rabbid Mario. No, no non Rabbid Mario, però in, quello tutto quello che è intorno. Quindi anche le, okay. le protezioni, mi Quindi sa. non puoi fare una scivolata al nemico. Quello che sia No, comunque sia l'arma principale di Rabbid Mario è questa, a quanto pare. Quindi ah, Mario quindi e Rabbid in... Mario condividono l'arma secondaria. Ah, non, non mi ricordavo sta cosa in realtà. So. Sì, io pensavo il contrario, cioè mi ricordavo che avesse il. il Però mi sa. Lo sai che questa mi sa che c'ha il cooldown, questa, questa no. Non mm -hmm. mi ricordo. Ah, allora, lo vedremo dopo. Tanto abbiamo ancora un altro capitolo. No, no, penso che la, la seconda abbia sempre il. Compriamo l'armada eh, mischia che è il martello, solo che questo mi sa che c'ha più raggio di quello di Mario, non mi ricordo. Per il suo Diremo. artwork alla secondaria. Eh? Il suo artwork alla secondaria non la, la, la primaria no. in mano. No no, sì. no, no sì. Hai il martello. Poi, Senti, vai. Danza magnetica danza qua, vabbè. la avrò sempre danza magnetica. Non c'è nessun modo che io metta l'aggettivo prima del, del, del soggetto. Senza motivo. Quindi danza magnetica. Attira i nemici nel suo raggio, questa ragazzi. Fortissima Compiatela con martello. questa. Avete trovato il berserk perfetto Che cos'è Rabbid peach che va a prendere i danni? No, Rabbid mario va dentro e i danni non li uccide tutti Guarda, magnetica danza Scivolate a tutti i nemici Martello, Fortissimo Ah ma si fa una scivolata a tutti Cioè o ti tipo ti inceppi in un nemico Ovviamente se ti muovi con Rabbid mario Se vuoi usare la scivolata esplosiva non ti devi essere ancora mosso se tu ti muovi vai in mezzo ai nemici, ah, attivi sì, tutti ovviamente. e poi matto ancora essere Vabbè, comunque nostro. sia. Doppia scivolata ovviamente. La prendiamo subito. Uh, okay, il, no, salto no, la il salto troppo pulitivo troppo. ancora non mi interessa. Raggio dell'esplosione. Uh. Ah, questa non so come mi sento. Riporto questa. Qua quanto è adesso? Male. Due caselle, quindi 1 e 2. Oppure 1 e 2. Oltre il nemico, non lo so. Per adesso direi di non prenderla. Danno la scivolata, questo mi servirà più avanti, però non ancora. Recupero guardia del corpo, eh, Rabbid Mario ha un altro tipo di barriera Ah eh, Sì, allora, tutti gli umani, i personaggi umani tra virgolette eh, Cioè quelli del mondo di Mario Hanno come abilità primaria, cioè quella, quella sul lato eh, sinistro eh, La vista delle eroe praticamente, cioè che possono attaccare i nemici quando si muovono Mentre tutti i Rabbid hanno dei tipi di barriere, come arma primaria mm. E poi quelle secondarie sono tutt'altro tutt c'è pure anche gli altri due, non lo sapevo nemmeno Sì, lo sanno, ce l'hanno tutti, i Rabbid Io Vedi. sapevo che... Io sapevo che il prossimo avesse... Beh, la, il fatto di barriere dei Rabbid, sì Però io sapevo che il prossimo avesse come prima cosa il... Um, la cura Vabbè, suss, vai avanti suss, e basta suss. Vabbè, hanno tutti l'abilità in comune, diciamo, quelli di Mario E lo stesso i Rabbid Anche se è diverso, cioè, l'utilizzo Uh, magnetica danza raggio Questa utili, sarebbe utilissima immagina, immagina quanti nemici potrei attirare Costano tutto un sacco comunque le abilità di le, le cose di rabbin Mario uh, Parata alle armi no. Quanti quante cose ho? 115 Vediamo potrei, potrei prendere già la terza scivolata Però io devo prendere i danni Perché al momento ho 20 sono un po' pochi E poi con 95 Ehm uh, Facciamo il raggio della magnetic magn Galanzo, sì dai. Vamos, andiamo tutto dentro con le scivolate. È e basta. poi qua non posso prendere nient'altro. Ma cosa purifica ti dice? Eh. Sì dai, prendiamola così, giusto per... Poi c'è cioè, questa qua col paura più manita, ma sapete che non lo prenderò mai prima dell'altra abilità. Cioè anche dopo queste qua. Queste qui che sono quelle inutili, tra virgolette, non le prendo... Mm -hmm. Cioè, dopo queste due prenderò Quindi... Il raggio di movimento dalla uscita di Tubi non mi interessa Ok. Quindi abbiamo finito con uh, la, le, le abilità Adesso team Mario Allora Adesso tocca rifare il team Rabin quindi. Mario e Luigi Ah sai che ti dico Rabbi Peach e, Ma e Rabbin Mario Due tank con Mario Potrebbe essere utilissimo Anche se mi dispiace lasciare Luigi Che comunque ha un raggio di movimento E anche sparo enorme Oltre che alla sentinella Però. Mh. Un giocatore umano deve stare per forza. Mi sa che posso togliere. No, non posso Ah, Mario mi sa che deve stare per forza. Mario deve stare per forza. Eh, vedi, non lo posso togliere. Yeah. Oppure mettere Luigi e tipo togliere Mario. Yeah. Non posso. Quindi sì, deve stare Mario e poi.. Due Rabbids, forse. Oppure un rabbid e un umano. Oppure due umani. No, no, un rabbid deve stare per forza. Eeeh.. Fami ci pensare Ah, Rabbid Mario lo metto Perché lo volevo fare vedere intanto come funziona e quanto è OP Eeeh Vabbè dai Rabbid Peach Facciamo così per il momento Lo cambierò spesso il team d'ora in poi ah, In base alle situazioni ah, Che battaglia è eh? Tipo se, se i nemici sono molto lontani Allora probabilmente userò Luigi Ora vedremo Allora ah, principale, principale ah, Cambiamo qualcosa di nuovo per Mario Queste Ah, ce l'ho già sbloccata. Allora vediamo Danno strello, Queste fanno già più danni quindi Mi sa che devo gridare Guarda oh. Con Mario c'ho questa qui 85 danni al rimbalzo E questa fa 90 98 Quindi la prendiamo subito Equipaggiamo Armi secondarie uh, Non ho niente che mi interessi Quindi principale con Rabbid Mario Ah mi fa vedere prima quelli del team Ecco perché Rabbid uh, Luigi si apri quindi abbiamo questa per il momento. Cioè questa è quella di base. Poi c'è questa qui. Ah, e qui finalmente abbiamo accesso al vampiro. Effiguiamo. E abbiamo anche pietrifico con Rapid Mario, però sinceramente per adesso. No, comunque vedi, la principale è questa qua. E Quella secondaria è il martello. Quindi è... uguale a Quella Mario, non so perché. Vabbè, facciamo questo. Non abbiamo altre ovviamente. Tutte e due vampiriche comunque con Rabbid Mario. Con Rabbid Peach, che cos'altro abbiamo? Questo è miele. Sono due, due di fila di spinta. Ah è vero, questo è quello d'oro. Abbiamo altro miele o altra spinta. Ovviamente metto miele come abbiamo fatto prima. Vi danno sempre due opzioni che fanno lo stesso danno però con due effetti diversi. L'arma secondaria non c'è niente, tranne quella d'oro. No, non è quella d'oro, ok. Uh, sì, è lo stesso. Que no. Non abbiamo la sentinella d'oro. Lo so, lo so. Per uh, Rabbi Luigi. Anche se non cambia niente. Come vedi, mo sono uscite le armi nuove. Quindi a sto punto, queste qua non le prendo più. Quella con pietrifica, anche se mi dispiace. Ah, no, non è uscita quella nuova per Rabbi Luigi. <ride> Poverino. A Mario e, e Robin Peach sono uscite A Robin Luigi no uh, 17 danni o 30 danni Ma guarda io prendo questa qua Ho equipaggiato con la veleno Cioè contro gli scudati Che non abbiamo ancora incontrato il 90% di veleno <ride> Cioè Robin Luigi pretende invincibile se si attacca loro E qua finalmente abbiamo le armi di Robin Luigi <ride> Era anche ora direi mm. eh, Spinta ostione Uh, io direi uscione, Perché in un'area Aspetta stare... ma perché stai comprando a Rabid Luigi? In anticipo, tanto guarda quanti soldi ha okay. E comunque se la userò sicuramente Rabid Luigi prima o poi quindi Ok uh, Luigi Luigi Luigi Non abbiamo niente di nuovo per Luigi Abbiamo solo queste I've been abandoned by my own brother Ok questo aumenta solo la. Mette solo il rimbalzo a possibilità Non mi interessa quella secondaria invece ce l'abbiamo messe, ce l'abbiamo, oddio. <ride> più 10% possibilità di inchiostro e più inchiostro danni. Bah, guarda io che ti devo dire, lo prendo subito. Ok, e poi il Mario di nuovo, quindi abbiamo fatto tutto. E possiamo finalmente andare avanti, ok. Quindi eh, ma Rabbid Mario ha la stessa vita di Mario normale. Mario normale, <ride> sembra una brutta cosa. Qui serve la statua per metterla, sì, giusto? Faccio la foto. Eh, ma non abbiamo trovato. Ne... C'era una sta... statua. Sì, sta una statua senza niente. Sì, prima. mi sa che stava dopo. Ok, metto qua. Ok. Tutti la stessa vita ora, non c'è Luigi che ha meno vita degli altri. Bene, vediamo se in questa eh, battaglia. Ma dobbiamo sbrigare Mo che abbiamo fatto Passo... pa per, per extra, un po' di tutto. tempo per quello. Vabbè, eh, quando sblocchi un personaggio nuovo c'è da settare un po' di cose. Soprattutto perché sicuramente dopo un mid boss o boss finale, come per Luigi. Allora, visuale e tattica: Che cosa abbiamo qui? Un bestione a 30 km di distanza. Uno ziggy e un altro bestione. Qui abbiamo dei blocchi particolari. Mm, ziggy, aiutante ziggy. E poi qua c'era un altro ziggy, giusto? No, ok. Quindi sono un bel po' di nemici, però eh, direi che ce la possiamo fare. Allora, usiamo Rapid Mario. Non vedo modo, cioè, non vedo motivo di non usarlo. Soprattutto con tutti questi bestioni che stanno, quindi... Ci mettiamo... No, non ancora. Ci mettiamo qua. Sì. Allora, potrei già tirarli. E li potrei prendere tutti. Perché, perché non attacchi il blocco e fai la... la... Ah, e inoltre la sua arma, che è un nuovo tipo di arma che non abbiamo visto, fa questo attacco a Che è più vicino a è all'arma più da anni fa, meno come i martelli eh, Non faccio niente, cioè non ha senso attaccare il blocco eh, atta Perché faccio danno a lui e a questo qua accanto Poi vabbè, si attaccano il fuoco a vicenda, però mh, non li voglio sperdere troppo disperdere. Quindi per adesso, aspetto, muoviamo Rabbid Peach Dopo Mario Facciamo uno schianto su di lui e eh, ci mettiamo qua E adesso ragazzi vi dimostro quanto Quanto broken È uh, Rabbid Mario Innanzitutto attacco lui Perché posso mm, puoi, perché puoi, far, puoi far passare il raggio ecco. E adesso siete pronti? Me l'ha schippato due volte non so perché Magnetica danza Venite a me buoni signori Wow <ride> Non posso attaccare l'altro <ride> un po' di sopporto vale. Aspetta aspetta no no Non ci arrivo Ok Ah ci mettiamo qua È stato un pochino un fallimento questa cosa Perché mi aspettavo che attirasse di più Però non, non importa non importa Ah attacco lui così poi con Rabbid Mario attacco entrambi là Vabbè in ogni caso li ho messi più in una posizione più facile da attaccare Quindi ci sta comunque Non è un totale fallimento tu metti questa come... <ride> <ride> E tu, guarda, guarda Gli uccidi in un turno <ride> Ha ah, più aria e fa più danno di tutte, ah, di visto, tutte le altre armi Ho distrutto tutte le protezioni che c'erano Ora sono rimasti tre nemici Ne ho uccisi tre ma in un che turno Ma che cacchia Ma dei power Non me lo ricordavo così potente Io per se l'ho messo nella mia top 2 ma, ma io pensavo che è il primo Vabbè Mario No entrambi eh, Mario lo devi avere per forza, ma non è detto che sia più forte Preferisco Rabbid Mario a Mario normale, sai? Ok, comunque sia, no, è al primo posto combinato, cioè diciamo ties for first place Quindi no, per prima cosa muoviamo Rabbid e se, Mario E chi è l'altro primo? Mario? Ho detto Luigi, però sinceramente ah, Luigi. a sto punto penso che Rabbit metto Mario Rabbid Mario al primo posto eh, Posso attaccare nessuna qua? Rabbid Peach è un qua. tank, cioè la metti davanti a tutto e non sì. muore mai e in realtà c'era scritto anche chi è, chi, è, chi, è, chi è che tipo di, di personaggio Si sì. stava, st, stava Tu dovresti averlo eh, Metto qua sopra sto Dovrei tempo. averlo cosa? Quella cioè non c'è scritto. Cioè vabbè c'è la wiki sicuramente che lo dice Eh sì ovviamente Ok Rabbit Mario si mette qua sopra così alto che sono tipo le video. carte nella collector's Edition Eh sì quelle tutto. di volevo dire Ma eh, io non ce l'ho Se mi metto qua Loro mm. provano ad attaccarmi Prendono il blocco E io muoio Quindi a sto punto Ehm eh, metto qua Bene. Posso prendere nessuno? No, questo turno è praticamente solo di movimento. Guarda che, che tristezza. Wow. Bello che la. Cos'è questa ore... uccidi tutti? Sì. La vista delle ore di Mario non è nemmeno servita a niente lo scorso turno. Perché avevo distrutto tutti con Rabbid Mario. Eh, Rabbid Peach, un nemico, vabbè. Mi okay. piace che i. i nemici. Allora. Non... <ride> Scivolata esplosiva. <ride> ah, e adesso. Già che ci siamo. <ride> <ride> non ho idea di cosa tu voglia fare. <ride> eh, quindi, oh, guarda, best. guarda il martello è messo al, pr al primo posto rispetto al. Ah, uh, eh sì, per cosa dico? Cioè, perché non è l'arma primaria? Me lo so. Mi ricordavo benissimo che era la prima arma. Primaria. La prima arma primaria, ok. okay Anche account. per Mario, però, l'arma secondaria è messa al, al lato. Non lo so. Boh. Eh, sinceramente, cosa devo credere ora? Eh, guarda, non mi sembra una buona idea fare questa cosa adesso. Sì, Con Rabbid Mario magari ma con, non, Rab non, con, non... Eh, con Luigi sarebbe stato facile perché ho quattro colpi praticamente con la vista Luigi. di ore. Ma adesso non ho né la vista delle di Mario né Luigi per farla. Quindi eh, mi sa che mi devo restare, me ne devo restare un pochino qua sotto. Intanto tu quanto puoi muoverti? Oddio, ok, mi metto qua e non attacco di nuovo. Sto facendo uno avanti e dietro. Però posso attaccare lui. Che attacca. mi avvicina Rabbid Mario Sì, sì Me lo avvicina sotto mm. Dai, mi prende in giro Vabbè, a sto punto allora diciamo così, attacchiamolo Rabbid Peach si è mossa, no? Neanche Rabbid Mario Lo so E quindi lo puoi avvicinare Ah, se mi metto qua ho paura che quello mi attacca da sopra là No, resto qua per il momento Eh, non posso attaccare però No Uh, sentinella? Posso? Sì Se li metto questo esploda appena esce dal tubo <ride> Sì okay. Attaccalo con... manda la sentinella e attaccalo con Mario Ok Potere M? Così ha eh, pure la, la eh. sentinella Sì ci vuole un po' di inventiva in questo gioco Cioè non è che fate così come capita E ora lo spingo via e mando tutto a quel paese <ride> no, Non è vero La la la la Che giornata oggi per esplodere <ride> Tu come hai <ride> usato Adesso mi avvicino ora... al tuo amico e non faccio niente Ecco Ok adesso Visto che non mi piace questa situazione Andiamo ad aiutarli Così però distruggo anche Rabbid Peach <ride> Involontariamente potei distruggerli Oppure posso attaccare direttamente <ride> e, uh, un e un po distruggere Rabbid Mario nel processo. Rabbid Mario? Un po', Marco, un po'. Rabbid Mario? Sì, <ride> Rabbid Mario. Hai sentito quello che ho detto? Quello che <ride> si mi mi distrugge, mi... distrugge un po' nell'anima visto che ha ucciso un Mario. Lo distruggo Mario. un po' nel processo. Uh, se invece A vado... Da... Sì, avvicinati e colpisci di lì visto che Rabbid... Se vicino... mi metto qua, lo prendo, aspetta, qual è l'area dell'arma? Della, dell Mischia Spazzatore Oddio. Molto utile Sì, Grazie Molto utile lo spazzatore ah, Io mi ricordo che ha cono Quindi di regola prenderebbe Mario in ogni caso Però Mario ha la protezione pure Però lo spazzatore ignora le protezioni in metà <ride> Che cosa devo fare? Aiuto Qualora mi uccide Rabbit Vai Peach Vai e basta Rabbit Peach è inutile Ah è vero Posso attaccarlo ancora <ride> Rabbit Peach è inutile 40... È vero che ho potenziato la scivolata di Rabbit Peach Però 40... 50 danni fa la scivolata Quanto che fa? Oh, probabilmente 50. Sì, cioè. Okay, e poi salto su Mario. E per mi metto... forza 50. Cioè, non è... Per forza. non è che. E poi mi metto <ride> qua dove sono le trame. Non ci sono Qua non mi troveranno mai. Ok, un bestione è andato. Ancora uno. E posso muovermi con Rabbid Mario. Che significa che posso mettermi qua e aspettare i nemici. Eh, tu dove andresti? Tu andresti qui da Mario. Ok. Rabbit Peach non ha raggiunto l'unità. E lo distruggiamo al prossimo turno. Uh, chi manca, scudo non serve e basta Tu adesso, senza motivo, cercherai di attaccarmi E poi ti muoverai in una posizione ancora Io più gradevole per te così. <ride> Lui, lui <ride> nemmeno va per... Lui sta andando per Rabbit Peach probabilmente Anche se quella sarebbe stata la più veloce Però in ogni caso, a me, frega poco Perché non sì, c'è... I nemici non contano tipo i tubi, il... I nemici le, sono stupidi le, le Devi barriere. giocare ogni partita come se i nemici fossero stupidi, ok? Devi sottovalutarli Soltanto così potrei avere la vittoria adesso guarda che faccio Bruh, ok Questa è la prima del livello 6 Ah, digi, in batteria scarica Eh Ok, ci arrivo con lui, meno male Quindi boom No, no, nel senso È la, la, prima, del, la prima battaglia del livello 6 Quindi se si scarica C'ho la manga che danza la No, manca ancora un turno. Che Beh, delusione. Lo prendo Mario. No. Sì. Mario letteralmente è un blocco dalla morte. Cosa il martello? Il martello fa più danni. Sì, oddio, quanti ne fa di più. Eh sì, eh. non ammazza Mario, quindi. Però Mario... Aspetta, aspetta. È scivolata con Peach. Non ci arrivo. Allora facciamo una cosa. Devo prima tirarlo a Peach. Arabi Peach. Ci arriva? No, per fortuna. Ok, mi posso mettere qua. Boing Lo sparo. <ride> se lo mielo. Ok, non va, bene, non va per niente bene. Non va per niente Vabbè, almeno hai tolto un po' di, di vita, ora lo attacchi con il martello. E se non volessi? <ride> lo devi fare. È la cosa più logica. E se io volessi attaccare lui e distruggere la, la, la casa la vita. e vita la... <ride> Distruggerli la vita. Yes! Boing Rimbalzo. Oh no, è rinilato al pavimento. Too bad. Ti faccio volare dal pavimento. E adesso spaziamolo via con lo scartucciatore. Scartucciatore. E la mia fine. C'è anche lui la scatola là, quindi morirà Ma subito. Mario che cosa fai? È già so, morto? Lo spazzatore c'è ce l'ha solo la Mario. Mario perché lo fai? Era già morto. Sì, ce l'ha solo.. No, non è. Sh, sh, sh. Cioè non posso... per ora. Nel non senso... posso fare spoiler. Per ora ce l'ha solo. Per la ora ce l'ha solo lui. Poi più avanti non si sa. Ok, non era l'ultima battaglia, però non ho preso danni in questa battaglia. Cioè, una battaglia perfetta che non mi è successa in molto tempo. Sì, Ma questo è quanto... Ma con questo. Questo è quanto è OP e Rabbid Mario. Uh, cazzino. Oddio, no! Oh, sì, invece. <tellas> <brr>, <tellas> <tellas> <tellas> Immagino il hard <part> sound. <tellas> <tellas> <tellas> Bello. Ah, spoiler, ce l'ha anche lui la, la mia stessa arma. Quale? L'ho spazzatura? Si. Sì. Oddio, oh. lo spazzatore c'era lui. Sì, c'era lui e anche uno scudo, come vedi. Ma lo spazzatore è OP. Come vedi. <ride> Bene, Bipo, insegnaci cosa sono gli scudati Un consiglio, fondamentale colpirli ai fianchi. Solo così non potranno ripararsi quello scudo. Grazie mille. Come? Ok, forse ci sarei arrivati da soli. Ma sapevate che anche le loro scivolate possono diventare esplosive? Sì, sono dei cloni sono di Rabbid Mario. Sono dei cloni di Rabbid Mario, solo che sono molto meno OP. Perché non hanno il martello e non hanno. Uh, come si dice? La magnetica. Lo danza. stile. Lo, st lo stile e la magnetica. <ride> e che vanno spesso <ride> a segno. <ride> e che vanno spesso a segno con degli attacchi a base di mine. Eh, lo sapevate? No, allora ringraziatemi! Oh, calmo, Bipo, ok. Ho, la, ho il salto curativo, cioè, tra virgolette. Salto purificatore come vedete eh, scudati, hanno sono gli, gli scudati hanno un'abilità che si chiama super occasione che è la prima volta che la vediamo per, sia, sia per i nemici che per noi <ride> anzi è la prima volta che i nemici hanno un'abilità che noi non abbiamo ancora super effetto forse. assicurato che assicura il super effetto quindi è, beh, il tipo di barriera diverso e lo assicura aspetta aspetta eh, se faccio ecco super occasione uh, fa anche quelli intorno a lui in quest'area mm. quindi uh, lui per esempio come come effetto al miele, quindi ci darebbe miele assicurato E farebbe in modo che anche loro hanno l'effetto ustione Il riparo portatile lo conta come abilità, perché? C'è tipo un'abilità permanente per lui Ripa Scudo da passeggio Sì, niente, è come vedete anche una ventola per filtrare l'aria calda oh oh oh. Ah, Comunque sia, non lo possiamo colpire di fronte Quindi da questa casella qua, probabilmente, forse... no da qui sì, probabilmente non lo possiamo colpire, sì, faremo zero danni. Fonte, se fa però. Con martello. Sa... Sì, vabbè, col martello sì, per forza. Però mi sa che gli effetti funzionano lo stesso, anche se colpite lo scudo. Ah sì, tipo il rimbalzo. Mi sa. Comuncia, sì, vediamo il loro spazzatore quanto è forte. E non ce lo fa vedere, grazie. Mm -hmm. Però ha un'area grande, eh, non me l'aspettavo. Vabbè, comunque sia sì, abbiamo lo scudato, Ziggy. Eh, aiutante, giusto? Sì. Aiutanti, due aiutanti e uno scudato, oh. mio Dio Gli scudati però almeno hanno leggermente meno vita Allora, Rabbid Mario in questa battaglia ci si visto che Luigi mi sa che non potrebbe fare molto Contro que eh, tutti quegli aiutanti Quegli aiutanti lì e soprattutto gli, gli scudati Però il PLS mi avrebbe aiutato <ride> Ah no, ci mettiamo qua e tiriamo una sentinella laggiù, credo Mi sa, mi sa che è la scelta più smart altrimenti si è sconfiggi tutti qui a questo punto quello zig vai distruggiamo lo Zighi così non lo possono curare you can't heal if it's dead bruh ok uh, lo scudo non mi serve ancora credo perfetto non mi serve a nulla tranne che arrivare da nessuna parte quindi ci mettiamo qua e come vedete qua ho 0% di possibilità di colpirlo perché è letteralmente una barriera però di nessun blocco cioè, avanti, davanti a lui vi potete Io mettere prendere? No, no. Per, ah no, 0% pure il rimbalzo, quindi gli effetti non funzionano. Però se si muovono, non funziona. Quindi... Oh oh oh oh oh oh. Spoiler, yeah. si muoveranno. <ride> <ride> Posso attaccare qualcun altro? No. Allora, tocca a al Rabbid Mario. Fare la sua entrata in scena con una bella... Bel salto team. E arrivare qua sotto. Arriva. Allora, lui da qua sopra mi potrebbe prendere benissimo. E lui non ha bisogno di preoccuparsi di, di un riparo Visto che lui è il riparo Ed è spesso con un riparo <ride> Guarda quanto è ciccione <ride> Vabbè comunque sia sì, lui mi in ogni caso Quindi a sto punto qua mettere, Mettersi qua non, non è nessun problema Però una cosa che farò Vediamo se, se attiro abbastanza Tanto quanto è il raggio di attira i nemici Grazie uh... <ride> Dov'è che sta? Manchi di cadenza Attira eh, i nemici bene. Devi fare R Per vedere il raggio. Ma così mi fa vedere il raggio di azione, non di eh. quanto li attira. Ah, di quanto li attira, boh. Aspetta, me lo fa vedere non qua. Attira i nemici. <ride> Perché non mi dice quante caselle? Vai, eh contane mo. Ding ding din, din. Io direi che arriva più o meno uno, due, tre. Non ci arriva Rabbit Mario. Però se si avvicina abbastanza. Ah, questo è uno ziggy, è vero. Spero con la magnetica danza <ride> per uno ziggy, io direi di no. Gli, i, I curatori sembrano uguali a Izzy La cosa che mi dà fastidio è che non posso usarlo Pure per sprecarlo così per distruggere cover Ho capito che non, non lo vedo il nemico Però non è una buona ragione per non farmi sparare Con questo robot qua Eh sì perché c'è stai puntando una copertura che lui Questo comunque eh, Ah come avete visto che Rabbid Peach ha lo scudo Che aspetta Il suo scudo Gli aumenta la difesa Ah no gli aumenta la difesa dall'arma tanto e poi un poco anche da movimento. Rabid Luigi al contrario. Rabid Luigi. Sì, Rabid Luigi <ride> è al contrario. Cioè che diminuisce molto di, dal movimento e poco da, dall'arma. Mm -hmm. Invece Rabid Mario niente dall'arma, però tutto, cioè quasi tutto il movimento. Quindi a questo punto perché no? Cioè quello Ziggy potrebbe farci una scivolata, quindi è sempre buono farlo. Eh, non posso fare nient'altro. Forse. Puoi curare. Potrei attaccare lui. Oh oh, oh Acci Acciderbolina acci Pensavo di fargli del male Comunque sì, ah, no Adesso lui viene a farmi una scivolata Però Mario glielo impedisce Bravo Mario che non gli dà le fe... <ride> Ok Avanti veloce Yit, ma è scemo Bom. Mario Potevo usarlo Ah, ecco, lo puoi usare ancora yes! Soprattutto che... Ok, come vedete l'abbiamo fatto spe... era stato un, pros... un po' sprecato per <ride> cosa, Che cosa ha fatto? Non me l'ha nemmeno <ride> colpito Cioè, non mi ha fatto niente Vabbè Grazie mille, oh, oh mi ha aiutato effettivamente Ora lo puoi colpire Ora sono più vicino a Viente. Ok si, sì, buono buono buono Ok quindi Se faccio così Aha. E poi torni dentro il tubo No e poi resto qua <ride> E da qua spazzo via lui Boom Con lo spazzatore o con il martello E Boom Boom dash si chiama in inglese La, la sciolata esplosiva Che è sincer sincer sinceramente è un nome molto più figo Comunque sia 40% di veleno non mi delude. Grazie mille yeah. Così lui direttamente muore subito mi sa Esatto e mi dà pure Questa un po' di vita Sì lo potrei attirare a me Per quale scopo? Non lo so <ride> Lo sai che sono stupido Se okay, l'avessi okay. attirato, attirato lui va nel tubo mi sarebbe. Ci sarebbe stato vicino abbastanza Peccato Vabbè, Vabbè. Uh, Un'occasione sprecata però Non posso piangerci di sicuro Se sotto Rabbit Non no. mario cioè con Mario Ah, allora, Rabbit quello. Peach tu mettiti qua tanto i danni che te ne frega Oppure se <ride> <mi> metto qua <ride> Diciamo che è Rabbit Peach è tipo un teatro Perché c'è un casino di Oh vita. ci arrivo Potrei provare Il salto team ci arriva fino qua Quante caselle è? Uh, da qua fino Aspetta Non ne ho idea Salto team dov'è? Ah è giusto non me lo fa vedere È il movimento della, eh, del rabbit su quei salti quindi sei caselle Io direi che ci arrivo là sopra 1, 2, 3, 4, voglio, dai. Ci voglio.. E mi sa che da qua posso pure colpirlo. No, non posso. Perché? Non è, non è davanti, lo scudo perché.. Non è nemmeno. Vai. Arrivo fino là, no. Mi stavo preoccupando del movimento. Vabbè, mi metto qua Beh, e lo. Allora me lo ammazzi. Sì, lo distruggo. Uso anche le... il poter M così gli faccio più danni possibile. Comunque per il fatto che c'è. Di sicuro non voglio essere vicino a uno scudato che mi. che potenzialmente mi, mi one shot con, con lo spazzato, visto che fa da tantissimi danni da vicino. Quindi. 30% di rimbalzo, ovviamente non funziona. Quando voglio. Non ti può voglio. cioè 200 di vita, 200 di Beh, sì, però mi fa tanti danni sicuramente. Potrei attirare a Rabbit Mario per semplicemente evitare che Rabbit Pitch venga colpito, però. Eh. Ho lo scudo. E so che attacca S Rabbit Mario. Sì, si praticamente Peach. è full vita. Si è stato vita, praticamente tutta la. <ride> Tutta la partita Ok mi dispiace Mario Pensavo che avrebbe funzionato Mi prende pure è funzionato Sarebbe funzionato <ride> Che cos'era quella scivolata Cioè lui mi ha letteralmente investito Con tutto il suo corpo ah, A proposito I vestiti non le fanno le scivolate Però loro sì Ora mi spiego con quale fisica lui mi riesce a fare una scivolata senza travolgermi e uccidermi. No, mi fatto così tanto danno che muoio. Comunque mi metto qua e uso la sentinella. È tipo inciampa e cade su di te. E ci, ci, così ciccione tiro che, a giro. che ti ammazza. Okay. Perché non muore dai? Vabbè Aspetta prendo pure me cosa? Si sì, ha preso pure te. Oddio 80 danni. Ok non era previsto questo però questo era previsto. Quindi Ok. Quindi adesso tu finisci lui. Non interessa dove è. Perché adesso tanto. In ogni caso, Rabbid Mario finisce il lavoro. Ah, è già morto l'altro giusto. Tre turni su sei. Ancora adesso. Mi sto devastando. Si. Gli scudi adesso te se altro ce l'ha. Come sempre, battaglie assolutamente distrutte. Non ho nessuna chance. No chance. No Bene, sì. quindi adesso uh, ci avviamo. Avanti. Ci avviamo. Uh, un puzzle secondario. Che totalmente yes, non ci c'è. Sono molto felice. Io sì. <ride> ok. Cos'è stato? Uh. Cos'è? Non ho Cos idea. Basta ah. sì. Ah. Ah. <ride> Basta. Ok, di qua di qua oh oh madonna no, no. vi uccido se vi state zitti ok? Ah <ride> non sono loro. ah, quindi sono, sono stupido, ok quindi adesso muovo questo, via per muovere questo qua e qui ok, e adesso ci abbiamo cosa che ci abbiamo? ah si, spostalo, spostalo questo? Sì. No, si ma si chiude quello eh esattamente no Marco, no non è esattamente quello che volevo din sfere? no sfere rapid mario ah, ci avevo ah. puntato mille euro su questo Rivoglio i miei soldi indietro stop that ripensando quando possono essere potenti questi blocchi power, sul quanto tu sei se ha rotto è enorme in effetti è enorme secondo danno potrebbe distruggere tutto perché sono contento che si sia rotto? Perché cioè, cose... funziona? No, ma le cose giganti non vengono da, dal mondo umano normale. Eh, ma sicuramente se più grande è più potente. Non ma se se so blocchi umani, i blocchi Pow non esistono nel mondo umano normale. Sono nel mondo di Morio. di. Eh, Mario... siamo già nel mondo di Mario. Mario Perché Mario. sono diventati più grandi? Morio è grosso. Allora fai una foto qua. Vabbè, questo ce lo ricorderemo per forza. Però ci vabbè, dobbiamo ci passare quindi. Così. Ah, vabbè, l'unica parte con la bufera. Eh, quindi eh, di qua dove si va avanti? Bufira, lì si va avanti, eh, qui non c'è niente. C'è una stato. Okay. Ah, qua ecco, non possiamo fare niente, suppongo. Posso per caso spostare questo? o No. In questo eh, non lo puoi più prendere. Non lo posso prendere a prescindere. Comunque, sia se mi serve. Questi cosi, vabbè, eh, lasciamo stare non posso fare niente, quindi andiamo avanti fino alla fine. tanto finale. comunque ne cioè, ritorneremo qui quindi anche se Oh guarda un'altra stato hai lasciato qualcosa indietro la possiamo riprendere mm. eh, quello si sblocca con eh, sempre l'estate <ride> non c'è niente che possiamo fare <ride> per una volta tanto è bello vederli impegnati in qualcosa di costruttivo <ride> che cosa? <ride> sopravvivere? no, è una battuta sul fatto che i ponti si costruiscono Oh, oh, oh. oh. Oh no, levatevi Oh no, levatevi Barriere, ascoltatemi Guarda, non è così male, sinceramente Considerando che c'era quel labirinto là dei blocchi S Dove stai vota... andando? Non lo so, a cercare M sono io Sono ovviamente non lì, st st stava in basso una via Uno. Stavo in basso lì Qui. Ci siamo andati, siamo venuti no, Ok scemo Lì in basso stava un ponte Ok Marco Probabilmente lì stavano le monete, infatti Ok Marco <ride> fai schifo di in questi tipi di giochi Shhh, tu. tu fai schifo oh, oh. <risa> <susurra> Shhh, shh, no niente marco no. no marco cattivo marco oh dove stai lì sotto samba. sta roba che è, sta roba oh. ok uh, duro del light fool quello da dove è spawnato, non l'ho mai visto. Ah, cosa? Niente, niente, niente. Qualche volta è bello venire impegnati così così. Sì, sì. Qualche <ride> Qualche <ride> volta è il mio genio e. e Rabid Mario, è per forza, per Rabbid Mario, dai, per forza, dai, per forza Rabbid Mario, cioè dai, raga, per forza. Cactum Italien. 10.000 euro riguadagnati, ragazzi. Yes, let's go. <ride> ah, tutti con le sono. Guarda, guarda, no, no, no, guarda, guarda lì, guarda, vai lì. Ti ho detto vai lì! Non lì, ti sto indicando letteralmente in alto a sinistra. Marco, io sto cercando di prendere i tesori, Marco. Vai lì, vai, vai clicca quello, però vai lì, vai lì. Ora prima andiamo al cannone. In alto, a ah, sinistra. Oh, Poi è un po' più in là, un po' più in là, guarda, ti è spawnato un pulsante, bravo. Oh, oh, oh. <ride> wow, oh. Oh, Mario, very cool. Of you! mi hai bloccato tu, non posso più camminare, è, un... è diventato un labirinto pure questo. Bittina, ah, cosa? Sono... Ok Era a tempo sono... il pulsante sì, rosso A quanto pare sì, mi sono spaventato <ride> <ride> <ride> Let's go! <ride> Altri 1000 euro guadagnati <ride> No, non, non ho lanciato puntato però sono felice La la la cannone, la la la Cannone, la la la la Cannone, cannone, cannone oh, Questo episodio sta durando più da dovuto Mi piace Guarda, sì, siamo partiti alle 8, sono le 8.58. È normalissimo. Ma questo si sposta. Oh! Non, Fastidio. <skave> non, <Loessenza> Lo non, oh, no no no Dre... Dre... Dre... spostare Dre... Dre... Dre... Dre... Ding, ding, ding. Sì, den. vabbè, ma è impossibile. Come eh, ci no, arrivo? È facilissimo. Vabbè, sì, ok che mi inceppo sempre, però dai, che devo fare? È, è sparita la bufia. Ok, no, è riapparsa. <ride> come l'ho detto subito, è riapparsa. Ok, facciamo che ignoro le monete, però adesso le prendo al ritorno. 5 secondi sull'orologio rimasti quindi eh, è e un'arma per sicuramente non rabbit mario uh intertuono se c'è il lampo c'è il tuono se c'è l'intertuono l'interlampo no se c'è l'intertuono probabilmente muoiono le persone perché il io betuano ah, ah. Marco zitto ti prego <ride> dove che devo andare adesso ah io sono la... per suicidarti sono venuto lì Sì, sei venuto lì sopra abbiamo già fatto quindi qua mm. Wow Wow Sarà anche Perché fossilizzato, vai. ma continua a mettermi i brividi. Allontaniamoci. Ma cos'è un dinosauro? Sembra lo sche Ah! Uva. Ok, vediamo un attimo le armi nuove. di.. Prendi... Un'ora di episodio. Ah, un'ora di episodio. Meno danni però pietrificazione. Basta! Marco. 70% di possibilità di pietrificazione, mi scusate. Mmm... Però i bestioni, i bestioni Marco però i bestioni Gli scudati, fanno schifo Appunto, bestioni eh, Tu secondaria? nel no, senso fanno schifo, li odio uh, Intertuono pazzo uh, Intertuono pazzo <ride> <ride> Pazzo eh, Fa più, forse probabilmente non mi interessa Abilità? 30? 30 vuol dire che il nome è.. 100 di Luigi per... eh? Luigi a 100 Ma io me ne frega eh, può, può aumentare il raggio salto schianto il... mi servirebbe cacchio, cacchio. Eh, danni scivolata mi servirebbero pure che dici? raggio salto sì. schianto oppure raggio schianto? ti serve scivolata? tutto prendiamo il raggio salto schianto va che eh, è troppo poco lo preferivo ok zitto adesso <ride> eh, con rabbit peach potrei io prendere in realtà non posso prendere niente se non il raggio salto team ti... direi che me li tengo per ora Danni scivolata a 50-80%, oddio. Cioè, praticamente one shot uno ziggy gelato con la scivolata di abil Luigi se ce l'avessi questo. È <ride> potentissimo. Ok, però. Che cos'altro abbiamo? Hmm. Parata alle armi 40%, oppure parata ad attacchi fisici 50%. Che fregatura è questa? E lo scudo di Rabbi Luigi adesso mi para più danni dalle armi che non dalle tech visi, anche se era fatto per il contrario <ride> Che fregato mio, Perché l'ho potenziato una volta <ride> Vabbè a sto punto di full in uh, arma Però vorrei tanto quella scivolta che ho ha fatto antironia anche, anche se non lo uso Rabbi Rabbi. Anche se per adesso non lo sto usando Rabbi Luigi eh, Però Se che c'è No, chi che se ne frega è lo scudo, dai, via ah. <ride> Giusto Non puoi parlare oh. 3 Molti Sguardi allora. Adesso Robin Mario ha Altre sfere Il che significa che sono felice Anche. Raggio scivata esplosiva Non ci sono ancora abbastanza nemici Per farlo diventare una cosa rilevante Quindi per adesso lo lascio Qualcuno stare Qualcuno ha, ha mai finito il gioco Senza toccare no. le abilità No È impossibile Impossibile Impossibile Cioè con i così Probabilmente possibile, è possibile molto... Però ti servirà Innanzitutto salute extra Se non ti serve salute extra Devi o metterci 50 turni in più del dovuto perché devi curarti continuamente con il Rabbit Peach? Oppure. Alla no, semplicemente... fine. Rabbit Peach non ha ancora la cura perché non la compri? Eh. Ma. Allora no, è impossibile. <ride> Mi dispiace, cioè no, è letteralmente impossibile. Vabbè. Forse se c'hai tutte le armi avanzate sempre. Se giochi. Così difensivamente che ci metti 40 turni Però io dubito che sia possibile Cioè le abilità sono... Sì potenti. va bene andiamo avanti e mm, basta Però io le abilità comunque sono molto importanti mm, Danni scivolata sarebbe utilissimo Anche se, mi, se, se tipo c'è qualcuno dei miei alleati nell'area Mi faccio ancora più danni <ride> In alternativa c'è questi che non posso prendere uh, Questo paratata fisici non mi interessa Danza magnetica la voglio Danza magnetica la voglio Quindi per il momento direi che non serve a nulla e avevo finito, quindi nella prossima parte di Mario Rabbids Kingdom Balloon ci vedremo così tanto nella prossima. Faremo il capitolo spegniamo. 7 e 8. E niente, quindi iscrivetevi, rispondete Zero al sondaggio, rispondete al sondaggio mettete like, commentate, quindi ci vediamo alla prossima. Ah.